La schiuma morbida, sicuramente più comoda di quella della Bondi normale, nettamente meglio di quella della Bondi normale e mi sembra più carrozzata rispetto alla Bondi normale. Sto aspettando con trepidazione che arrivi il mio amico Andrea Sofientini eh, con il quale cercherò di capire cosa si trova all'interno di questa scatola ma non, non posso negarlo che alla fine, lo so già, è una uh, scarpa con fibra di carbonio ma una scarpa innovativa ovviamente qui abbiamo le Carbon X2 con le quali tra l'altro probabilmente faremo le prossime maratone qua dentro invece è una scarpa sicuramente uh, più adatta a tutti i podisti perché queste Carbon X2 invece erano solamente per podisti e per atleti evoluti stiamo parlando delle Bondi X Vediamo se Andrea riuscirà a indovinare di che scarpa stiamo parlando, soprattutto capire quanto pesa, poi lo farò correre qui in Vallolona, vedremo che cosa ci racconterà. Voi nel frattempo stay strong keep running, io lo aspetto con trepidazione, ci vediamo tra qualche secondo. Andrea, mi hanno detto che non recensiamo abbastanza sufficientemente Devo anche stare attento perché sei sulla linea della telecamera. Non recensiamo abbastanza sufficientemente le scarpe della Oca, te ne lancio una, vediamo se... Oh, numero questo! No, però questo non è, il... non è necessariamente quello che ti volevo lanciare perché devi prendere questo pacco. Mi sembra leggermente pesante, è un'innovazione in casa Hoka, Te la lancio, vediamo se riesci a capire qual è e soprattutto eh, la devi aprire mamma mia cos'è rischiato forse ho già capito cos'è Max non credo, non credo non sì, credo. io secondo me sì ma ce l'hai una chiave? sto guardando prima da dove dovrei partire Andrea, faccio partire il countdown? no ma qui la gente non ha tempo da aspettare eh. devi, devi muoverti il coltellino, ce l'ho, ce l'ho chiave del cancello pronto? vai ah. allora, te, di che scarpe stiamo parlando? Per me è la Bond X. L'ho già detto all'inizio del video, eh, perché tu devi sapere che ho fatto una premessa, però comunque sei super vincente. Ma secondo me era lei, dai, era l'innovazione che dici. Cioè... Orca trota. Diciamo che ho, ho fatto uno spoiler nel video, nello short, delle migliori scarpe in, in casa Hoca e tra l'altro metto sopra il link. Ce l'ho fatta? Presa Non guardare il colore, cosa, cosa ne pensi? Pesa tanto? Pesa più della Bondi o di meno? Ti ho dato a disposizione la Carbon X2 è giusto per, per provare così Forse pesa di... di più sai Pesa sicuramente di più, non ti ho No, non della Carbon X eh, rispetto alla Bondi Secondo me no, secondo no, me no, non lo so, non lo so. Tantissima schiuma, la posso guardare? La puoi guardare. Comunque la battistrada sembra così la trail bello tosto, bella, bella, mi sembra un po' basso il tallone, chissà che non dia fastidio, ma a me sembra comunque una, una scarpa abbastanza pesante, forse avrei preferito la Clifton con... Uh, la Clifton X, ma la sicuramente X. la faranno, no, non penso. Secondo me aveva più senso la Clifton X fare comunque una scarpa così abbastanza pesante col carbonio, boh, non lo so, diciamo che, che per un over 80 con la Clifton... Uh, gli tre, con la Clifton X gli durerebbe comunque 300 km che sono i chilometri a cui durano le scarpe col carbonio quindi ci stava una scarpa così pesante col carbonio non lo so rimango un po' dubbioso per ora, eh, perché comunque nei prossimi giorni faremo un video dettagliato e soprattutto se mi consentirai andremo in pista assieme a livello di numero cosa ne dici? La calzata che sensazione ti, eh, ti sta dando? Mi sembra super comoda e spaziosa, però... aspetta... Questa è la D però, sai? Pianta la D larga. è la calzata normale. È normale? Scusami, sì, sì, pianta sì. larga cos'è? Due, allora? Sì, sì, sì. Ma sai che io quasi allora la prenderei eh, di un numero in meno, però a sentire... Quindi una scarpa, come dici tu, molto comoda. Da valutare, sì, perché mi sembra bella abbondante in avampiede, io con lo stesso cioè con un numero in meno quasi mi, ci sto dentro benissimo quindi boh il tallone ecco sembrava molto basso invece no uh, contiene bene il tallone la schiuma morbida sicuramente più comoda di quella della Bondi normale nettamente meglio di quella della Bondi normale e mi sembra più carrozzata rispetto alla Bondi normale a livello di battistrada che comunque sulla bondi era molto molto bello e probabilmente tra virgolette il migliore tra e il più durevole tra le varie scarpe della Dioca. Sì, assolutamente c'è tantissimo c'è più battistrada durevole sotto eh, non mi ricordo adesso rispetto alla bondi eh, normale ma è anche mi sembra anche più intagliato rispetto a quello della bondi normale e, e ripeto, c'è un'intersuola che mi sembra molto più morbida e molto più confortevole di quella della Bondi normale che non so, non mi ricordo se l'avevo detto a me che non ero così pesante mi aveva creato qualche problemino diciamo che non era più comoda come me l'aspettavo eh, mentre questa qua mi sembra, mi sembra quasi una Clifton quindi eh, tranne per qualche etto in più cioè qualche etto, qualche gramma in più della Clifton mi sembra di avere una Clifton ai piedi Alla fine col, con le Bondi facevi il le corse di recupero a 4-4.10 quindi con queste secondo me eh, dal punto di vista della flessibilità della scarpa o comunque del, della reattività della scarpa cosa ne dici? Ho sempre paura di spezzarlo il carbonio anche se non sono fortissimo eh, non saprei per, dove utilizzarle queste scarpe, perché altro mi piange il cuore utilizzarle sul lento Uh, Sarebbero perfette come scarpe di recupero per me, comunque uh, ti danno una buona impostazione di corsa, sono molto protettive, sono molto morbide, però davvero già, già usare le scarpe col carbonio per fare i lavori mi piange il cuore, figurati per fare i lenti. Beh hai visto anche che tra l'altro il famoso quello che gli americani chiamano pull tab è stato ripristinato nella condizione iniziale, quindi la linguetta eh, esterna sulla conchiglia è chiaramente molto bella in questo caso. Sì, al dire il vero io la uso pochissimo, perché comunque quando tolgo le scarpe le, le allargo il più possibile per poi stringerle il più possibile quando le metto su. Uh, sicuramente questa qua è la scarpa per il passatore, secondo me. Andrea, io ti suggerisco una cosa. Fai una piccola corsetta in giardino e poi dopo ci dai un paio di commenti sul, sulla scarpa stessa e poi ovviamente tra due o tre settimane faremo... Magari 4 la recensione completa, più che altro perché tra me e te che viaggiamo Anversa, Bruxelles, Roma, Roma di nuovo, Roma, io devo andare a Parigi, devo andare anche a Francoforte comunque. Domenica c'è la mezza, la Maratona a Parigi. Domenica c'è la Maratona a Parigi, sì, sì, sì. Fai questo giro e poi dopo ci dai due commenti. Oh Andrea... Alla fine ti faccio solo tre domande, ti ho visto correre in giardino, non ho voluto spostare tutte le telecamere perché sennò ci mettevamo 5 ore. Secondo te a livello di stabilità questa scarpa mantiene quello che, che promette con, con la piastra in carbonio? Bah, guarda assolutamente sì, diciamo che comunque la piastra in carbonio di per sé dà stabilità, c'è un sacco di gomma, un sacco di intersuola e la e la pianta è davvero larghissima, stile scarpe, anzi come tutte le scarpe americane quindi direi di sì assolutamente stabilissima e invece per i podisti amatori evoluti la suggerisci oppure invece raccomandi una scarpa più veloce tra l'altro prima avevamo a disposizione, abbiamo a disposizione le Carbon X2, cosa dici? ma guarda per, per gli atleti evoluti io rimarrei su Carbon X eh, o Rocket X questa qua è assolutamente la scarpa per, per l'atleta abbastanza lento, quindi quello che andava a 5,30-6 km o che pesava più di 80 kg. Secondo me diventa la scarpa perfetta, perché gli abbiamo dato una scarpa reattiva anche a lui, con tanta protezione. E invece Andrea, l'ultima domanda. A quali scarpe assomigliano e soprattutto a chi, soprattutto per i podisti amatori, magari non evoluti, eh, che volessero passare dal marchio X a Hoca? a ah, quali scarpe assomigliano secondo te ma in casa oca secondo me assomigliano molto alle, alle clifton perché comunque anche se sono un attimino più pesanti gli danno la piastra in carbonio e questa mescola un attimino più morbida gli danno la dinamicità della, della clifton fuori casa loro azzarderei una nova blast anche se è nettamente più stabile e un po più pesante no. no se posso dire una cosa max c'è cioè, dentro nella mh, nella, nella soletta ognuno può fare un salto in avanti diciamo tradotto un po' alla Carlona in effetti questa qua la scarpa per chi non aveva le scarpe da gara cioè chi non poteva permettersi le, le scarpe super veloci diciamo che con questa può fare anche lui il salto di qualità va bene grazie Andrea Stay Strong Keep Running e ci vediamo alla crescita di mia figlia <ride> falla, falla online fai una, una live su Twitch che la seguiamo tutti ciao